lascia è del tutto ingustata adesso ci va a fare il controllo il controllo della, della ok amici vedete qua c'è il freezer e dobbiamo dopo averlo lavato a modo con l'aceto pulito bisogna assolutamente dividere il pollame da una parte e la carne vedete dissanguata col procedimento di sale che poi disegnerò dall'altra chiuse bene in modo che il siero che potrebbe essere ma è tutto già sigillato a mano con dei nastrini vedete questi costano davvero poco questi nastrini questi qua abbiamo, qua abbiamo le fiorentine di vitello che poi vi farò vedere come vengono salate Togliere, per togliere il sangue vanno messe diverse ecco le migliori di essere sempre in ecco allora carne di c vedete eh, vi faccio vedere praticamente come fare una salatura normalmente la carne casher è già assolutamente eh, purificata da sangue non c'è sangue anche se il colore come vedete è molto bello e sembra sanguigno in realtà qui c'è soltanto del siero allora, la prima cosa che dovete fare, la prima cosa che dovete fare, dovete con l'acqua la, con tiepida, lavarla. Dovete lavarla. L'ideale sarebbe metterla, diciamo, in una pentola, però qui ancora meglio perché come vedete, come vi dicevo nella puntata passata, vedete che... L'acqua non ristagna e quindi siamo a posto, dopodiché, se per cortesia mi passi un buraffo. la seconda cosa da fare molto importante è quella di asciugare in un piano di fianco da voi molto bene la carne. L'asciugate, la dovete asciugare molto, molto bene. Molto bene, vedete la dovete asciugare proprio, molto bene deve diventare veramente quasi opaca Dopodiché, e qui siamo a... vedete la carne, com'è bella a questo punto abbiamo il secondo, anzi il terzo elemento sale marino il sale marino ha delle proprietà eccezionali guardate, questo è il size vedete? questo è sale marino questo è sale marino addirittura niente poco di meno che di cervia comunque qualunque tipo di sale marino voi potete avere siamo assolutamente a posto dopodiché voi mettete il sale marino se mi allunghi il vaso lì così facciamo prima il vaso del sale marino voi lo mettete un pochino qua in modo che ecco più o meno questa è un po' umido eh, vedete il sale marino è un po' umido proprio grezzo dopodiché mettete la carne in questo caso la, la bracciola e la riempite la coprite completamente di sale la coprite di sale guardate ok perfetto una volta che l'avete coperta completamente deve stare coperta in modo che possa sgocciolare, vedete, per circa 35 minuti passati 35 minuti dovete fare così, il è ovviamente bovino, bovino adulto e è imbustato senza aria, quindi può essere tenuto in grandissima eh, conservazione come vedete tutta roba senza sangue quindi anche questi che sono diciamo eh, affettati vengono messi qua poi vanno appoggiati dentro un frigo pieno di carne e solo di carne molto importante. il timbro ovviamente è qui ecco teglia molto roventata fioritine di manzo quelle che abbiamo lavato prima prima di mettere sul fuoco a fiamma altissima dobbiamo mettere verdure patate, patatiche di ogni genere e questo insaporitore dove c'è sale e poi abbiamo erbe aromatiche vedete? non tanto sopra dopo ma prima sul letto della piastra, fiamma molto alta, per due motivi, perché il sangue non c'è ovviamente, però quel minimo di siero ancora, dà una cattiva combinazione, la piastra si forma quell'acqua che lo può far diventare addirittura col vapore acqua quasi lessato, ma qui noi dobbiamo fare qualcosa di sulla braccia, qualcosa sulla piastra, qualcosa su questi tegami che sono stati pescezzati che normalmente devono prima essere arroventati non solo per mangiare ma proprio, ma proprio anche per continuare a renderli come Dio comanda adatti alla... vedete che praticamente non c'è più nessun tipo di liquido qui il problema dell'avere sangue o non avere sangue chiaramente qui il problema non c'è perché la carne è insanguata però anche quel vino di siero viene eliminato vedete quando comincio a avere un po' di crosta croccante siamo a posto mi raccomando mi raccomando per l'olio sempre il dosatore mi raccomando perché sempre attraverso eh, il cucchiaino nel reparto ovviamente parve quello che non è né per, per carne né per latte più di un cucchiaino così, che è la metà di un cucchiaino normale, vedete è veramente una cosa infinitesimale, non si può condire a crudo la bistecca, bene, direi che con questa parte della cottura abbiamo finito, poi vi devo spiegare perché questa piastra o comunque padella deve essere sempre roventata eh? Ve lo spiegherò perché poi quando si andrà a parlare della cottura del fegato sarà fondamentale provazzare avere una piastra perfettamente al arroventata perché serve per quel poco di sangue che ancora rimane che si specialmente nel fegato. Quindi avere la piastra arroventata garantisce un'ottima cottura in questi 2,5 cm di spessore e la perfetta cassa di gestione del, del pesce. Ecco allora eh, mi raccomando eh, guardate il cucchiaino, non di più, perché sennò sbagliamo anche come, come diete e come tutto Condite esattamente una parte è più che sufficiente, è più che sufficiente, è più che sufficiente Questo è, fai un primo piano, questo qui è aceto balsamico, io lo consiglio deve essere rigorosamente cacher per motivi che vi ho già detto per un motivo di acidità, per un motivo di composizione, questa è una boccettina che viene sui 130-135 euro e basta davvero una piccola goccia vedete sia sulla carne toglie quel, quel sapore eventualmente anche di selvatico e di bruciato che può avere e la stessa cosa vedete la si usa sulla verdura la verdura, mi raccomando, eh, è importante questa cosa, va lavata in una maniera che poi vi farò vedere, dedicheremo un video a quello, in una maniera eh, un po' particolare, nel senso che non tutta la verdura eh, può essere lavata nello stesso modo. Perché? Perché ci può essere negli, negli interstizi di alcuni tipi di verdura, questa chiaramente è verdura normale, qui ci sono dei finotti, c'è la lattuga, c'è anche... Eh, quella brucola, no? E può andare, va lavata normale. Però normalmente ci possono essere degli animaletti piccoli all'interno, specialmente per il radicchio, specialmente per tutta quella verdura che può avere la forma. pensate ai carciofi, sono difficilissimi. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna tenerli prima a bagno, vi farò vedere, dedicheremo un video a questo. Dopodiché ci si mette del bicarbonato, dopodiché si toglie, si lava, si fa un secondo lavaggio. E poi si mette direttamente sopra la, il piatto e si taglia. Questi coltelli sono, non si usano per la carne, si usano solo per la verdura. Quelli per la carne hanno un altro colore perché non si può mischiare le due composizioni chimiche: non è solo una questione chimicamente alacrica, religiosa, è proprio una questione che fa male, fa male al corpo. Mischiare ciò che noi abbiamo assunto nel, nella lama. E della verdura con lo stesso coltello per la carne, una reazione chimica con, ehm, eh, con ciò che noi ritroviamo all'interno della, della verdura, cioè la clorofila con la lama non va bene, andrebbe strappata. Altra verdura che è per esempio il finocchio non ha alcun tipo di problema perché una volta decantata e lasciata a ehm, Dentro la vasca con il carbonato, una volta pulita, può essere tagliata con questo tipo di osano. Bene e buon appetito!